Benvenuti! Oggi ci dedichiamo al riciclo creativo. In particolare trasformeremo questi avanzi di stoffa in una collana. Gioielli di tessuto, proviamo? Di cosa abbiamo bisogno? Oltre agli avanzi di stoffa ci serviranno degli spilli, delle spolette di filo, vi suggerisco di scegliere un filo della stessa tonalità, io ne utilizzerò anche uno più scuro per farvi vedere meglio i passaggi, delle perline, Va bene in realtà qualsiasi colore perché come noterete più avanti vengono nascoste un ago e due forbici, una per tessuto e una per i dettagli più piccoli. Passiamo alla realizzazione della collana vera e propria utilizzo un filo più scuro come vi ho detto prima per facilitarvi la visione nel video potete utilizzarlo bianco potete utilizzarlo della tonalità della stoffa quello che avete perché questo andrà a scomparire all'interno del nostro lavoro eh, utilizzate un ago possibilmente sottile Soprattutto se dovete avere a che fare con perline piccole come queste. Anche le mie perline in realtà sono di riciclo. Erano su una collana molto ampia che costava pochissimo e che ho pensato di disfare per recuperare il materiale. Alcune di queste non passano nel lago perché erano un lavoro realizzato con nylon. E, ma bene o male ci passano quasi tutte. Inizio il primo passaggio. Con una perlina poi prendo un pezzetto della mia stoffa come vedete ha un colore diverso la mia stoffa quindi la parte a rovescio la tengo all'interno e tengo fuori quella col colore più vivace la devo piegare in tre così come una c infilo nella parte centrale è indifferente che io metta l'apertura in questo lato o nell'altro Posso anche alternarle, non succede niente. Io vi consiglio di prendere bene le misure di quanto volete farla lunga. Non eh, utilizzerei questa tecnica anche per la parte che gira dietro al collo, perché secondo me può dare fastidio. Infatti vedremo poi come realizzare il cordino. Valutate voi quanto la volete fare lunga. Se la stoffa non vi basta, potete inserire diverse perline fare un cordino più lungo oppure mh, cambiare tipo di perlina o anche alternare con altri tipi di stoffe e non vi suggerisco di farla molto pesante in realtà questa è leggerissima e, e mh, secondo me non dà assolutamente problemi è molto molto leggera più che altro mi preoccupa la questione dello stacco con il cordino ma va molto a Gusti e a quello che utilizzerete per chiuderla. Procedo ancora un po' e poi vediamo il momento della chiusura. Prendo un'altra perlina. Le perline mi servono a creare volume lungo il filo, altrimenti la stoffa si comprime troppo eh, e mh, tende ad appiattirsi. Invece così facendo le perline si avvicinano e questa parte tende a prendere volume prendo un altro pezzetto sempre a c e proseguo sempre con questo ritmo perlina stoffa perlina stoffa vado avanti così avrò bisogno di creare una base piuttosto lunga e poi di prendere le misure rispetto alla lunghezza della collana che voglio realizzare se ci fossero delle differenze di lunghezza, come in questo caso, posso vedere a lavoro finito se mi piacciono oppure pareggiarle con la forbice, semplicemente così. Ma vi suggerisco di fare questo lavoro quando avete già una lunghezza di rotolini, chiamiamoli così, sul filo. Procedo e vi faccio vedere come viene più avanti. iniziamo a prendere bene la misura della nostra collana ho realizzato questo cordoncino utilizzando sempre la stessa stoffa l'ho piegato verso l'interno e ho fatto un punto molto veloce a mano ho intenzione di utilizzare la parte della cucitura per l'esterno e lasciare questa più morbida verso il collo perché dia meno irritazione come promesso vi spiego qualche trucco per la chiusura potete tenere il cordoncino come abbiamo detto e fare quindi una collana lunga che riuscite a infilare dalla testa. Potete utilizzare altri cordoncini di organza di, eh, con il nastrino di raso, eh, farlo più lungo e quindi poi fare un fiocco o dietro il collo oppure sul lato. Un'alternativa è quella di arricciare anche questo cordoncino. Riprendendo un po' il disegno che ha il nostro lavoro. In questo caso cosa faccio? Inserisco un filo elastico. Io l'ho infilato su una goda lana, il mio cordoncino è sufficientemente largo, lo infilo, lo arriccio, tiro e così il mio eh, nastrino dietro al collo avrà questo risultato. Lavoro e poi vi faccio vedere come vedete il cordoncino arricciato riprende molto il disegno del nostro lavoro fatto con la collana e non prendo subito le misure dell'elastico prima lo fisso da un lato e poi la riprovo vedendo il punto di maggiore estensione dell'elastico che è quello che mi permette di infilare la collana quindi la farò passare prenderò la misura all'altezza della tempia eccoci arrivati alla fine del nostro lavoro la collana è pronta qui la vedete nella versione con l'elastico ricordatevi a fine lavoro di eh, ultimarla pareggiando le parti che volete siano più omogenee e togliendo eventuali fili è pronta per essere indossata ci vediamo al prossimo lavoro